Di Porto di Lampedusa, siamo qui al terzo Terracamp 2017, siamo i numerosissimi, stiamo facendo un sacco di lavori, ma tutto è partito da questo orto, un orto pieno di biodiversità, di verdure e di bellezza, di cura e di amore. Cosa abbiamo coltivato qua in questo nostro orto lancione, sinergico? Lancione, No, la piazza. La piazza. melanzane, peperoni no, verdi sai cosa facciamo? quando l'ultimo giorno no. del terra camp no, esatto, l'ultimo giorno del terra camp noi faremo il lamperitivo ah, ci arriveremo ah, con l'ape ah, faremo bruschette ah, al sapori dell'orto ah, e babbaluci alla picchio pacchio oh. buoni bon, bon. Metteremo nei babalucci la picchio pacchio ed eh, ho i nostri pomodorini, raccogliamo i babalucci, mettiamo i pomodorini, poi ci mettiamo il nostro basilico, dov'è il basilico? Là, c'è cioè del basilico, quello lì sono pepe roni, un po' piccanti. Addirittura. Esatto, quindi facciamo bruschette e i sapori dell'orto sì. e babaluccia a picchio pacchio, ricetta antica lampedusana che tutti conosciamo, quindi lumachine insieme a pomodori e basilico del nostro orto. La... Oh, nostro quindi orto. invitiamo tutti chiaramente a partecipare vai, vai, vai. Il L'amperitivo è l'aperitivo itinerante musicale a base dei prodotti del nostro orto. Andiamo a vedere il gruppo degli altri ragazzi cosa Andiamo, stanno facendo. Andiamo, seguiteci. Qua le nostre erbe aromatiche. Qua incontriamo il primo gruppo. Il primo gruppo che, come vedete, ha in mano delle canne. Delle canne a rundodona, che sono canne domestiche che si trovano in tutte le parti d'Italia e che anche a Lampedusa nascono spontaneamente. Che quasi invadono addirittura i territori. Quindi un materiale povero ma molto duttile Utile a fare anche strutture come ad esempio le cupole geodetiche Già presenti nella nostra area degli orti Ma anche utili a fare quello a cui stiamo lavorando Cosa faremo ragazzi con queste canne? Costruiremo un arco Un arco Un'intrata dell'orto Quindi proveremo proprio a curvare queste canne e a vedere cosa riusciamo a combinare. Perché Questo arco, oltre che a essere di percorso, come diceva Elena, di invito, di bellezza e di arricchimento dell'aria, può anche servire come supporto alla crescita dei vitigni che abbiamo in parte già trapiantato e che continueremo a trapiantare di zibibbo. Quindi diventeranno anche supporto utile alle viti. Ma andiamo avanti. La zona oggi è davvero ricca di persone e personaggi che stanno, si stanno davvero dando da fare bene ragazzi allora cosa state facendo? noi stiamo dando una mano a quello che sarà il, il futuro orto da integrare a quello dei ragazzi Questo perché diamo una mano? perché costruendo un muro a secco Permettiamo all'acqua di permanere, permanere all'interno dell'orto, alla terra soprattutto di non perdere i suoi enzimi e quindi di rendere tutto il più rigoglioso possibile. Evviva il muro a secco, niente cemento ragazzi! Evviva! Eh, quindi attraverso questo muro estenderemo l'orto, quello che abbiamo appena visto, no? In modo da aumentare i prodotti che vendiamo e che offriamo alla cittadinanza ogni cambio stagione, no? Capita? Sì. Quindi aumenteremo i prodotti del mercato orto ma anche i prodotti che faremo anche il eh, laboratorio alimentare, dunque ci serviranno più prodotti possibili per fare bene. tantissimi laboratori con i nostri bene. ragazzi. E per cucinare cose golose, sempre con ricette tradizionali lampedusane, sì. con però anche uno sguardo sulla qualità del cibo che consumiamo e anche sulla qualità dei piatti che appunto riusciamo a combinare con i prodotti dell'orto quindi per, dare, per garantire anche un'alimentazione sana, completa a, a tutti per essere anche noi stessi per primi un esempio, per altri per consumare cibo sano come vi state trovando con le pietre ragazzi? Genkado bagazzi c'è un caldo allucinante, cos'è? C'è Sento di leggerezza Cos'è Rosalba? Scirocco Scirocco. Scirocco. Sì, Bene, quindi una pietra dietro l'altra alla fine di questa settimana di Terracamp 2017 avremo un orto più grande, più bello, più rigoglioso e più spazioso per tutti. Ed esteticamente veramente bello, direi, perché è un valore aggiunto anche all'orto esteticamente, come potete vedere, la pietra dà un senso estetico anche all'orto stesso esatto perché Davo, la bellezza mio. estetica così come la bellezza delle relazioni oh. è quello che rende uno spazio lo fa diventare un luogo un luogo fatto di persone di bellezza da respirare e da eh, trasmettere bene andiamo in un altro gruppo un altro gruppo di lavoro ragazzi stiamo arrivando intanto vedete anche il nostro, le nostre canne qua il terreno è un po' impervio Guardate da qua anche tutto il lavoro che abbiamo fatto di muretti a secco, come ha migliorato effettivamente a livello estetico, come diceva Samuele, l'aria e oltre a questo, oltre che a livello estetico, ha anche migliorato la funzionalità e la percorribilità dell'aria per garantire a tutti una vivibilità sicura e piacevole dello spazio. Bene, siamo arrivati! Ciao! Ciao! Ciao. Ci raccontate quello che state facendo, Ila? Sì, allora noi stiamo, noi tre nello specifico, eccoci, stiamo ricoprendo il tubo che ieri abbiamo fatto un piccolo scavo, tubo che raccorda tra di loro quattro punti di raccolta dell'acqua risultante dai eh, condizionatori in queste case qua. E quindi niente, raccogliendo goccia a goccia l'acqua, contiamo di farla arrivare là nella, nella cisterna in modo che non venga sprecato nulla abbiamo fatto gli imbuti con le bottiglie di plastica e vabbè il, turbo, il, turbo, tu, il tubo il purtroppo ci ha toccato tubo, comprarlo e vabbè e, e niente c'è il nostro capoprogetto Nicolò dà istruzioni anche in inglese quindi c'è anche un momento così, formativo formativo linguistico. interdisciplinare e siamo anche un po' all'ombra quindi diciamo che non è male grande perfetto vogliamo con... dire chi siamo? Sì no. dai Giorgio alla Zappa Giulia alla Pala Io al <ride> Secchio capoprogetto Nicolò E Angela agli Imbutini E poi forse Vabbè ogni tanto arriva poi qualcuno e... Meraviglioso Alla grande Alla grandissima quindi eviva recupero di acqua e viva l'approccio sostenibile a tutte le azioni che si fanno e che si sviluppano in territori sensibili come quello di Lampedusa in cui effettivamente il problema della desertificazione e della, appunto, eh, della povertà anche di fertilità del suolo è una delle, delle, diciamo, delle emergenze ambientali più, più effettive. effettive. Ma andiamo avanti. A proposito di fertilità del suolo, quindi Adesso ci avvicineremo eh, al quarto ed ultimo gruppo, di cui referente è Giorgia Bocca, che stanno proprio lavorando per realizzare, convertire, o meglio, un orto da convenzionale a sinergico. È un orto di ortisti che frequentano qua e cui è stato assegnato da diverso tempo un orto e che fino ad oggi hanno coltivato a sistema diciamo convenzionale. Si sono stufati vedendo anche come... Un orto sinergico come quello dei ragazzi del centro diurno stia dando effettivamente delle risposte efficienti alla biodiversità e alla proliferazione della vita, quindi hanno deciso di convertire il loro orto in sinergico, ma andiamocelo a fare direttamente spiegare da loro. Tanto qua passiamo attraverso tutte le nostre cupole con canna Rondodonas, cupole geodetiche a nodo reciproco che abbiamo costruito dal primo campo fino al secondo. facendo finta stanno lavorando davvero <ride> bene ragazzi siamo in diretta a Facebook wow, ciao ciao diretta allora ragazzi Giorgio ci puoi raccontare un po' quello che stiamo facendo qui allora in questo momento abbiamo stamattina tolto tutte le erbacce che erano soprattutto piante fitonanti con le radici molto lunghe perché cercavano disperatamente ehm, sì. l'acqua e adesso stiamo zappando per circa 40-50 cm per recuperare tutta la terra che servirà poi per fare una iuola, che sarà l'orto di valentina, vale, ideato e progettato da tutti noi, con una bellissima forma, che rappresenta vale l'integrazione tra mare e terra, quindi faremo un bel in un lato, con un sole al tramonto, e dentro al sole metteremo calendule, taggetti, e il prossimo anno dei girasoli, tutti i fiori tendenzialmente sul giallo arancione, che tirano tanti insetti utili. Poi ci sarà una bella bordura di aromatiche, lavanda soprattutto che a Valentina piace tantissimo e attirano un sacco di insetti utili e, e dentro l'orto poi metteremo le nuove semine tra pianti che faremo ad agosto. Bellissimo! Bene. Valentina cos'è che ti ha spinto a fare questo cambiamento? Perché tu diciamo prima hai sempre coltivato diciamo in convenzionale da quando sei sì, qua con noi. Poi le buchette diciamo. Esatto. Per sperimentare diciamo una tecnica nuova, soprattutto per risparmiare quanto più possibile l'acqua, quindi faremo anche un impianto di irrigazione a goccia, visto che l'isola comunque è particolare per questo. E quindi sì, sperimentare una tecnica nuova condivisa insieme aggiungendo diciamo anche un tocco creativo, un tocco bello a questo ambiente che è diciamo ricco di biodiversità. <ride> e di la verità non è che un po' ti ha fatto invidia anche l'orto dei, eh, diciamo dei ragazzi del centro? Diciamo che l'orto dei ragazzi del centro di invidia. sono molti, lavorano molto bene ed è rigoglioso, vivo! Il nostro era un po' secchetto. <ride> <ride> bene. Quindi perfetto. Bene, viva, quindi facciamo un grande saluto. A tutti, da Porto di Lampedusa, evviva! Zappe alla mano e felicità per tutti! Ciao! Evviva.